Grazie Presidente per la parola. Io mi chiedo veramente con grande ironia profonda cosa il PD e cosa anche il centrodestra abbia fatto in questi vent'anni, venticinque anni, trent'anni di amministrazione capitolina sugli autodemolitori. Veramente nulla. Zero. Ci ritroviamo con una delibera 181 del 2014 che richiede appunto lo spostamento di questi autodemolitori e il PD cosa ha fatto nell'epoca marino? Zero. In tre anni nulla di fatto, per non parlare poi dell'epoca Rutelli, dell'epoca Alemanno, dell'epoca Veltroni, non è stato fatto niente. Oggi venite qui, dopo un mese di governo dell'amministrazione Raggi, e chiedete soluzioni immediate, tempestive e risolutive. Dopo che in trent'anni questa politica, questa mala gestione della politica non ha fatto nulla. Non ha fatto nulla. Ok, detto questo, detto questo, entriamo nello specifico, nel merito di quello che questa amministrazione ha fatto in questi dodici mesi. Ve lo spiego brevemente, molto semplicemente. Allora, nel periodo commissariale Tronca ha chiuso due autodemolitori, questa amministrazione in un anno ha chiuso tredici autodemolitori, Ricordatevelo, imprimetelo nella vostra memoria, tredici autodemolitori chiusi grazie all'amministrazione Raggi ricordatevelo perché se no poi alla fine dopo la gente se lo dimentica scusate oggi sono un po' agitato su questo tema perché poi alla fine si parla, si parla, si parla ma non si fa nulla tranne qualche emozione diciamo presa un po' nei cassetti vecchi diciamo della, di Veltroni di, di Rutelli si tirano fuori i cassetti si riprendono quelle emozioni, si fanno i copi e colli si presentano in aula dicendo noi abbiamo fatto qualcosa non avete fatto niente, ricordatevelo noi abbiamo inviato a tredici autodemolitori la nota di chiusura, questo grazie alla polizia locale, grazie al Dipartimento Ambiente, grazie all'assessorato all'ambiente e grazie alla commissione ambiente. Abbiamo inoltre inviato a trentacinque autodemolitori la richiesta di mettersi in regola secondo le norme ambientali vigenti e se qualora non dovessero, non dovessero mettersi in regola, questi 35 autodemolitori nell'arco dei sei mesi verranno automaticamente chiusi. Questo è quello che sta facendo passo dopo passo l'amministrazione Raggi, ricordatevelo, 35 autodemolitori alla quale è stata inviata la richiesta di mettersi in regola. Nell'arco dei sei mesi, se no verranno chiusi automaticamente come i tredici. Andiamo avanti, proseguiamo. Centocelle, Bonifica. Cosa ha fatto la vecchia politica mentre qualcuno sversava rifiuti urbani all'interno del parco storico archeologico di Centocelle? Chi ha vigilato, chi ha monitorato, chi ha controllato? Che è stato poi di fatto. In quell'epoca ha creato un danno ambientale che oggi questa amministrazione deve e lo farà, che deve risanare e deve bonificare per garantire ai cittadini della zona un territorio sano, pulito e puro. Questa amministrazione ci sta lavorando e vi dirò come. Cosa ha fatto la vecchia politica? Come ha controllato? Come ha monitorato? Non ha fatto niente. Ricordatevelo. Ricordatevelo. Non ha controllato nessuno. Procediamo. Cosa ha fatto il Dipartimento Ambiente? Allora, su impulso dell'amministrazione Raggi, su impulso dell'assessorato all'Ambiente e su impulso della commissione Ambiente, ha stanziato 39 euro di soldi pubblici per la, la caratterizzazione dei rifiuti dell'area di Centocelle all'interno della FUNGAI. Questo comporterà da parte dei tecnici un'attenta e accurata eh, misurazione e controllo della tipologia e della qualità dei rifiuti solidi urbani presenti nel parco di Centocelle successivamente dopo aver speso 39.000 euro su una caratterizzazione su un territorio vessato martoriato che doveva essere difeso e tutelato, questa amministrazione ha stanziato 39.000 euro e in più ha trovato anche i fondi per la bonifica cosa ha fatto la vecchia politica? Nulla! Non ha fatto niente! E troviamo i, soldi, troviamo i soldi dei cittadini, ricordiamolo, che si aggira intorno a un milione di euro per, risani, per purificare, risanare quell'area quell martoriata che quell'amministrazione che ha governato questa città non ha controllato. Quel milione di euro lo devono pagare i cittadini romani. Per quale motivo lo devono pagare? Perché la vecchia politica non ha controllato e ha impedito che quel territorio venisse martoriato e vessato in questo modo? Per quale motivo non ha controllato? Ora dobbiamo spendere un milione di euro per risanare quell'area. Lo faremo, lo stiamo facendo, ma le risposte ai cittadini le dovete dare voi, il Partito Democratico e il centro Destro, e dire che noi, cioè voi, non avete controllato che quell'area venisse martoriata, uccisa e vessata da personaggi che hanno portato avanti azioni illecite all'interno di quel parco. Spiegategli ai cittadini e ricordategli. Di Centocelle cosa faremo brevemente? Lo chiuderemo, noi vogliamo ridare quell'area ai cittadini un'area risanata, un'area pulita, un'area dove i cittadini, dove le famiglie, dove i bambini possono giocare, divertirsi liberamente e non vedere un autodemolitore presente per carità che svolge anche attività importanti dal punto di vista del riciclo della materia, va comunque detto, ma in un'area che sicuramente non è una idonea, perciò noi abbiamo una visione molto chiara, la visione è ridare ai cittadini quel polmone verde, quell'area verdi, perciò li chiuderemo quegli autodemolitori, non sposteremo il problema in altre zone e creeremo il problema in altre parti. Creeremo dei capannoni, dei capannoni dove questi autodemolitori potranno lavorare, operare, anche con le case automobilistiche, trovare degli accordi importanti in termini finanziari e in termini economici per operare sul riciclo virtuoso, questo lo faremo. Ora mi sto calmando, però ricordatevelo, l'indirizzo che questa politica, che questa amministrazione dà è chiudere l'autodemolitore di 100 celle e lo faremo il prima possibile. Grazie.